ottobre si parlerà della settimana mondiale dell'investitore, dal 19 ottobre, solo la giornata del 19 ottobre sarà la giornata dell'educazione assicurativa e invece dal 24 al 30 ottobre sarà la settimana dell'educazione previdenziale. Quindi nel mese di ottobre, mese dell'educazione finanziaria ci saranno questi tre momenti forti in cui noi ci siamo. È saremo. giusto anche dire che noi, da appunto, da quando ci siamo conosciuti, 2015. abbiamo attivato questo progetto di educazione finanziaria sul territorio che eh, realizziamo con dei corsi, ma eh, anche con dei convegni che noi teniamo durante l'anno nei più diversi argomenti che riguardano il settore finanziario. E soprattutto, noi ehm, da, eh, abbiamo sempre eh, fatto, creato dei corsi specifici per portare avanti l'educazione finanziaria sia per eh, ovviamente le persone sia per eh, le aziende. Ti fermo, e... altro, ti fermo un altro Alessandra, ma anche è vero quello che stai dicendo, ma eh, ringraziamo il Comitato di Educazione Finanziaria che ci accoglie tramite le vostre università, perché l'ente promotore con l'istituto antimanale Montobarano, noi come All Solution, proponiamo queste cose, devono essere poi accettate dal Comitato dell'educazione finanziaria, che fa parte anche della Banca d'Italia, vanno gli argomenti e ci chiedono sempre, ma lo fate in presenza, lo fate in digitale? Questa cosa mi permette delle nuove università di essere, voi con la magna carta in digitale in tutta Italia, vuoi con, con l'Università Popolare di Cremona, anche, e ci arriviamo, a degli eventi in presenza, speriamo di continuare a farli, e con la TV, con WeLTV, continuiamo a fare anche su Sky, canale 810 in streaming, dappertutto, la divulgazione dell'educazione finanziaria ovunque. Quindi segnalo sempre al Comitato di Educazione Finanziaria che ci saranno degli eventi fisici che possono essere trasformati immediatamente in digitali o in contemporanea perché dobbiamo adattarci alla situazione certo. e come diceva prima Francesco, allargare la base di, di conoscenza a tutta Italia e ovunque perché Sky qui siamo in tutta Europa ci vedono dappertutto, streaming dappertutto poi carichiamo su Youtube e sui social la pagina dell'Università Popolare di Cremona su Facebook, della Magna Carta su Facebook, io Solution, la mia pagina personale, LinkedIn da per Instagram ovunque dove si possa comunicare perché lo strumento è importante dico sempre che col coltello si può tagliare il pane, il salame tagliarvi un dito o tagliare tè dipende come usiamo lo strumento noi social li usiamo cross mediali nel senso tv presenza e online vero francesco verissimo io colgo l'occasione che mi hai...